Allora del corso mi è piaciuto il, il poter confrontare un sacco di. neanche confrontare, il sentire così tanta energia in un'unica stanza, che è proprio palpabile ed è una cosa che non, non, si, non si può insomma spiegare a voce, però è veramente si, si tocca, si tocca, si tocca con mano questa forza. Lo consiglierei. Perché è un sistema per venire a conoscenza di se stessi nel profondo, il famoso cosa sono venuto qua a fare, ecco forse apre delle porte, non, più che forse apre delle porte. Un paio ne ho sbloccati, e sono i problemi poi esistenziali della, della nostra vita dove principalmente mettiamo sempre una piccola barriera per cui poi dopo ci ritroviamo ad avere a che fare con delle paure inventate. Ciao Patrizia, è un piacere conoscerti, è una fortuna essere qua e spero che tutti possano esserci la prossima volta.